Ciao! Allora, benvenuti nel video del Lo Compro del mese di aprile 2018, video dove vi faccio vedere i campioncini che ho provato nel periodo e da qua si può decidere se acquistarli oppure meno. Allora, il primo che vi mostro è questo qui, della VC Minera 89, booster quotidiano, fortificante e rimpolpante. 1,5 ml, ma ho segnato il prezzo di vendita da Douglas, 50 ml, euro 24,99. Quindi anche un buon prezzo per essere della Vichy. Allora è super pubblicizzato e quindi ero curiosa di provarlo. 1,5 ml a me è durato applicato tutte le mattine perché è un siero concentrato, tutte le mattine. Mh, circa 10 giorni, quindi davvero basta una goccia di prodotto, si stende bene sul viso, che oltretutto è una consistenza in gel, si stende bene, assorbe immediatamente e poi si è pronti per truccarsi tranquillamente, quindi a me è piaciuto. Poi, comunque sia durante il giorno, non tende a far lucidare la pelle, ha una buona azione idratante, è un siero, quindi volendo io con la pelle mista lo metto da solo e poi sopra il trucco volendo si può applicare questo e poi la crema eh, idratante quotidiana comunque a me è piaciuto davvero tanto peccato un po' per il prezzo però comunque sia potrei anche considerare trovando un'offerta di acquistarla in futuro perché no E intanto lo promuovo secondo prodotto che vi mostro sono queste salviettine struccanti eh, Linette Ex Express di Macmillan Occhi, quindi eh, stuccanti Occhi Express della Sephora, ogni confezione è una salviettina e viene venduta nella confezione da due, due salviettine 4,90€, allora ormai è asciutta ma l'ho tenuta per farvi vedere la grandezza, <ride> ok l'ho usata sì, farvi vedere la grandezza, quindi è mh, piccolina diciamo che piccolina ecco perché è venduta in confezione da due una per occhio in teoria allora intanto devo dire che è bella imbevuta quando la si va a prelevare e rimuove facilmente il trucco occhi quindi usata su un trucco come me va a rimuovere tranquillamente la matita per le sopracciglia, l'ombretto l'eyeliner, la matita per gli occhi ma non ce la fa col mascara il mascara che sto usando io non è waterproof è, è un mascara normale ma non ce la fa, tende a lasciare molti residui e sono andata a rimuoverlo con uno struccante classico quindi mm, diciamo che il fatto che sia una confezione piccolina due bustine che si possono anche ripiegare la rendono pratica ad esempio da mettere in valigia per un viaggio oppure da usare una sera che sono troppo stanche, proviamo a struccarci lo stesso, quindi per un'occasione un casuale, un viaggio, un, un momento, però non per tutti i giorni perché non ce la può fare con il mascara e quindi questo non è malvagia, ma io non la ricompro. Ultimo prodotto è questa caps di Sephora, questa è la crema doccia lagon. Allora, le caps, queste, sono fatte apposta per poter provare il prodotto. E quindi una caps costa un euro, se no il prodotto a prezzo intero l'ho segnato 140 ml, 3,90 euro. Questa l'avevo trovata nel calendario dell'avvento e, e l'ho provata. Allora, intanto credo che, dato che il profumo è forte, un po' speziato, ma fresco, credo che sia una, un doccia schiuma maschile anche perché comunque sia la trovo adatta più all'uomo perché fa poca schiuma anche se deterge bene il profumo si diffonde durante la doccia ma non persiste sulla pelle e anche il potere idratante è basso cioè non secca la pelle però non la tende neanche idratare quindi la trovo adatta per l'uomo. Quindi buono il profumo, bello fresco soprattutto in vista della primavera e estate però non è il gel doccia che ricompro perché non è adatto alle mie esigenze. Allora questi erano tutti i prodotti lo compro, I buy it, del mese di aprile quindi campioncini che ho provato ed è, se li compro oppure no Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni beauty e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella che è gratuito così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima! Ciao!